se Gallidele, se il ruolo è di il Se Gallidele, tu hai detto è Sakimanugu, perdonatemi, è babango. Contrariamente a Peaks, Birda è morta, Tottio. Contrariamente a Peaks, Birda è morta, Peaks è morta, कोण तमे जमा काम गुनुवा तमे जमा भिळ गुनुवा तमे यार समाधान करि परब नै तमे विभिन्न प्रकार उत्तर दउ जा तिन कर तमे यार समाधान करि परब नै तिन कर समान को बहु जोर रे गाली देले के गाली देले ओखले जन को समान को गाली देले कोन पाई ना समान विरोधात्मक तथ्य दैथि पार तब पर कोन होला तो आंग्री लॉयर रागी ओखले जन को से जो ओखले जन को रागी जाइथिले सेड कहिले तो केस इज लॉस्ट केस नष्ट हो गला देयर इज नो होप एठरा आ आशा नाही ओपुर अर्थ होचा आशा एठरा आ आशा नाही अप सेविंग द केस केस टू कु रक्षा Kesti, no sto iola, e kesti rocchiutormene, virgatmogoto, temelici, temelici, kesti, no sto iola, e ha coro somadano coro, morau asaruna. Tale kesti, coro lawyer, loyor. Vahan grillo, loyor, passei raggi, loyor zone, coro illi. kesti, no sto iola. E da rauchi si la può nai, e apoterau, laggi vanai. Oli, ehi, coro, mucchiatore di ओकिलंकर Rosia. त ओकिल के जे जो रागी ओकिल जनंकर से रागी ओकिल जनंकर रोसेया तला के ना ओल्डी से कोन करची वाच लिसनिंग सुनुतला टू ऑल दैट ए सब कथा को रागी ओकिल जनको जेते बेले रागी की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 मु रक्षा करि परिबे त केस केस टिको तले ओली वर्तमान कहू छि मते तृतीय साक्षी भाबर लेयो मु केस टिको रक्षा करि परिबे तले तृतीय साक्षी तृतीय साक्षी कोन मायने आजुबो जेउ लोकटि र पर्स हो जायतिला से प्रथमे जाय कि कोर्टर कहिथला जे मु तीनटा साक्षी नै बि बोली किंतु तीनटा साक्षी नै पर्नतला कहि ने The lawyer said, Okilokoili, this is impossible. E and you are a mere cook. russia, like russia, that's yeah, that's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 ma bull, English re, sai kohila. Only kitche bullu English re kohila, sai mohasoyo. I have been cooking Mu roce koruchi. E por. 40 English repulacci. you burburu por Kinto Portico, io non lo gettivo, ero da tutti buono Tala olico uggi, I have been cooking you for Mutumapai, Rose the last ten years. Cotodossova sola. Colla Mutumare, ma Toma bai, Cotodossova sola, Rose Gorucci. And you know, Evangtumanito, I can also cook Move the Rose Goribaribi, the judge, Bichar Bottingo Pai, and the governor, Evang Sorkarno Pai. Colla Mueteboro Rosea. तमे जानिछ मु विचारपतिको बायरोसी करि परिनी एवं सरकारनो बाय मध्य रोसी करि परिबि आउ तमे कहू जाऊ मु यार समाधान करि परिबि नै मु तमो घरे कत 10 वर्ष होला रोसी करु छी तमे भी जानिछ मु केते बड रोसिया मु जई कि सरकारनो पाखरे रोसी करि परिबि प्लस जजनो पाखरे मध्य वा विचारपतिको पाखरे मध्य रोसी करि परिबि आउ तमे कहू जाऊ मु केसरो समाधान करि परिबे नै एतो बड बड रोसे करि परु छी केसरो समाधान करि परिबे नै तले पुनी कहू छी ही आल्सो सेड से मध्यम कहिला आल्सो आल्सोर अर्थ होय छै मध्यम ही आल्सो सेड से मध्यम कहिला बा ओनली मध्यम कहिला आई नो मु जाने हाउ टू मेक किपरि करबा को हेबो इम्पॉसिबल पॉसिबल असंभव को संभव इम्पॉसिबल अर्थ होय छै असंभव पॉसिबल अर्थ होय छै संभव मु जाने किपरि असंभव को संभव करि हेबो गिव मी ए चांस Mottegutti suggiava di già, sarmo a già. Ma la gente è a già, ma non è a by non è a già, non è a già, a già, a già, non è a già, non è a già, non è a già, non è a già, non è a già, alla zona coliva. Zaki is copora sesonsa, nisci da barbore, anon da eco havo. Welcome to students. Ajami, copor sesonsa, ba, part porco, alasona colio diocenti, se part forty, pota, anon da eco havoli, Tale, Ajami se anon da eco, anocetico, alasona coliva, leccialo, se oncetico poliva, balasona coliva, se on soro, prothoma the lawyer agil. Oculo ragio egale. Tale oligetale barombar coi gym, what motte to tears a in io. Municipal case to Samadan Goriberi. Tale, the lawyer, what's agreed? Oculo dono car, ragio egale. Agri mani ragieva. C'è tu olli And the next day, no, called to the witness box काठगड़ा को तले प्रथम शाखा को जे परिभाब रे एवं द्वितीय शाखा को जे परिभाब रे काठगड़ा को ढका जाईतिला सेही परिभाब रे तृतीय शाखा को काठगड़ा को ढका गला तले तृतीय शाखा वर्तमान के ना ओली को पर मुख्य चरित्र जे की केस टू को समाधान करतिला बोले तुमे जानिछ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 किपरी हो किपरी होइतिला तो जर्ज आस्कड हिम जर्ज थांको पछारले हाउ किपरी निश्चित बाबर जर्ज प्रश्न पछारिए त पहला साक्षी गोड उत्तर देछि द्वितीय साक्षी गोड उत्तर देछि ओली भी वर्तमान गोड अलग उत्तर देउछि त सही में जर्ज पछारले किपरी किपरी या दिन रे एवं रात्रि रे चोरी होइतिला ओली रिप्लाइड ओली उत्तर देला बा ओली बुझाइला ओली उत्तर देला कोन उत्तर देला व्हेन द थेफ टू वाज कमिटेड जेते बेले चोरीटी होइतिला देन वाज लाइट सेटार आलोक होतिला Olli coachi, gettava a chudi hella, setta slowly, It became dark, eh on daro yedla became man heba dark man on daro. So coachabra chodi with la setra dinotla kin to tile aha on daro Jedla it was the meeting time a millionoro somotila of day and night dinno emong Ratiro. Dino Emon Ratiro a Million Rosomotila only Kochi eha din no ebung Ratiro Millionoro Somotla or Tat e a chi ha detto che è un uomo di buon vita. Chiediamo a è un uomo di buon vita. di buon vita. Chiediamo a chi ha detto di buon vita. Chiediamo di buon vita. Chiediamo a chi ha detto che è un जज तांको पचालले बा ओलींको पचालले तो सेम सेकंड क्वेश्चन से एका द्वितीय प्रश्न द्वितीय प्रश्नडी को प्रथम मन पगाइबा द्वितीय प्रश्नडी कोन थिला हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर अट द टाइम ऑफ द थेफ्ट जथे बेले चोरी होइथिला सेर केते जणो लोक उपस्थित दिले तले द्वितीय प्रश्न बा से एका द्वितीय प्रश्न ओली को जथे बेले पचालले ओली कोन उत्तर दउछ ओली रिप्लाईड ओली उत्तर देला सर महाशय हे मोर जज हे मोर महाशय यू कैन से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 quando il the theft was committed commesso, si è di un furto. are aware fatto un furto. di è only 5 furto. Si è fatto un furto. Si è fatto un furto. Si è fatto but furto. Si è fatto un furto. Si è fatto un furto. Si è fatto Si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 and only replied ebam only you can call it tumeka ku kahi paro mot black and white ubha kola ebam dhala tale post ro ranga pratham sakhi koithila kola thila, thila. ebam ditya sakhi koithila dhala thila alli kouji tumeka ku ubha kola ebam dhala kai paribu ba post ro ranga ku ubha kola ebam dhala kai paribu tale ki tale alli bujheba bartmane tale alli kon kouji when the judge asked how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 নিশ্চিত ভাবে ৰাজ্য হৈ যায় চলে নিশ্চিত ভাবে Musei, Sakimanuku, গুডিক ঠিক তিলা মু সেই সাক্ষী মানক ভুল ভাবি নিশ্চিত ভাবে ভুল কৰিছি সে নিজ গুনিজে অনুতাপ কালে আৰু and অলি শেষ প্রশ্নৰ উত্তৰ দেইছৰিবা পৰে সমস্ত প্ৰশ্ন গুডিক ঠিক থিবাৰু জাজ কং কলে দা জাজ